cala il numero dei contagi anche in provincia di Caltanissetta e la curva si abbassa 325 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore 87 a Gela 83 a Caltanissetta 45 a San Cataldo e gli altri suddivisi nei vari paesi della provincia però si contano ancora dei decessi tre pazienti positivi deceduti uno di Gela uno di Niscemi e uno di Caltanissetta si abbassa anche il numero dei ricoverati quindi non c'è più la grossa affluenza e gli ospedali non sono più così affollati e infatti sono 62 i pazienti positivi ricoverati nel reparto di malattie infettive mentre sono tre e rimangono stabili già da molte settimane i ricoverati in malattie infettive scende sotto i 5.000 la quota dei positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia infatti sono 4.187 nel dettaglio i dati di Caltanissetta sono 950 i positivi in quarantena domiciliare, sono 16 i positivi in malattie infettive. Agela, uno dei paesi con un maggior numero di positivi in tutta la provincia sin dalla terza ondata, sono 105 i positivi in quarantena domiciliare, sono 12 invece i positivi ricoverati in malattie infettive. Non c'è nessun paziente gelese ricoverato in terapia intensiva.